Noi riprendiamo, siamo alla linea 114. Questa seconda parte della nostra conversazione è leggermente più breve e entriamo dentro ai primi 11 capitoli. Lo schema di questi primi 11 capitoli è abbastanza semplice, prima c'è un racconto di creazione della fonte sacerdotale, quindi questo testo appartiene al VI secolo. Siamo in Babilonia e quindi in una situazione per gli ebrei molto dolorosa, senza tempio, senza sacerdozio non c'è la lettura sistematica della Torah e via discorrendo sono schiavi insomma mentre invece il racconto successivo che è un racconto molto ampio, strutturato molto bene e comprende la nascita del mondo, dell'umanità il peccato la prima umanità appartiene alla fonte javista e qui sembra non ci siano gli elementi persiani quindi potremmo ben ipotizzare questo testo come un testo del X secolo a.C. di epoca salomonica finito il racconto Iavista. troviamo una genealogia di cui abbiamo fatto un saggio con Matusalemme Lame che Noè e vedremo l'importanza di queste genealogie poi c'è il racconto del diluvio che è un racconto incastrato c'è un antico racconto del diluvio su cui è stato proprio incastrato dentro il racconto della fonte sacerdotale ed è venuto fuori un testo apparentemente ricco, di fatto, pieno di contraddizioni. Proprio perché si tratta di due racconti non curati, cioè il redattore non ha voluto toccare il testo, l'ha voluto semplicemente amalgamare con quello precedente. Ecco perché noi troveremo della difficoltà a leggere questo brano. La stessa cosa succede al capitolo decimo con la seconda genealogia dei patriarchi post-diluviani. È però una genealogia eh, simpatica, a differenza della antipaticità della genealogia del capitolo quinto. Al capitolo undici, all'inizio, troviamo il racconto della Torre di Babele, e qui il problema è dubbio. Nel senso che, avendo degli elementi persiani, non sappiamo dove collocarlo. Questo potrebbe essere un Iavista secondo, potrebbe essere postesillico. Ma mh, giurarci sopra è difficile. Altro invece racconto misto è la terza genealogia che chiude praticamente questa preistoria della salvezza, perché con il capitolo 12 inizia il ciclo di Abramo, compare la figura di Abramo, questa vocazione che Dio dà al patriarca esce dalla tua terra, entriamo dunque nella storia. La preistoria della salvezza allora ha come racconto vero e proprio la creazione, l'umanità nascente, il diluvio e la torre di Babele. Tutti i pezzi che congiungono questi racconti sono fatti da genealogie, che era un modo antico di fare storie. Vediamo se riesco io ad essere chiaro. Se io dicessi, guardate che per educare un bambino bisogna ricordarsi di Cenerentola, Biancaneve, di Pinocchio. Io ho fatto una piccola genealogia, ho nominato Cenerentola, Biancaneve e Pinocchio, però capite che parlando con voi io so che voi conoscete cosa c'è dietro a Cenerentola, so che voi sapete cosa c'è dietro alla parola Biancaneve e so cosa c'è dietro la parola Pinocchio, non ve lo dico, è una specie di segreto che c'è tra di noi, è un codice, è un riassunto. Per dirvi, non so, ipotesi, io non sono un pedagogista, ma che nella vita bisogna sempre avere speranza che non, non si può essere così appiattiti sul reale senza avere dei sogni come Cenerentola. Che eh, eh, nella vita la collaborazione la si può avere anche dai piccoli cioè non, non, non, son, non sempre le persone importanti sono quelle che ci aiutano, alle volte sono anche le persone che noi riteniamo non importanti, che diventano per noi fonte di costruzione, di crescita. E Pinocchio è la, la capacità di installare rapporti autentici, non falsi, non, non sognatori, non illusivi, Se io dico che occorrono questi tre personaggi, e lo dico tranquillamente, lo dico perché so che, parallelo a questo mio discorso, esiste una tradizione orale che trasmette questi tre racconti. Le genealogie erano accompagnate da questa tradizione orale. Ecco perché le genealogie sono così asciutte sono così schematiche se voi volete fare una piccola esperienza prendete il primo libro delle cronache capitolo primo versetto 1 no non c'è non c'è Oscar eh, quando andate a casa prendete questo testo primo libro delle cronache capitolo primo versetto 1 e lì voi trovate in fila una serie di nomi e basta. È interessante. Abramo. Adesso non lo so quale... Eugenio, ci leggere per cortesia. Abramo. Se, Enno. Malalel. malalel. Voi dite... Grazie. Che senso hanno questi nomi? Abramo. Eh, scusa, Adamo. Seth Enos se voi andate al libro della Genesi vedete che il ciclo di Adamo è abbastanza ampio è fatto di tre capitoli e su Adamo si dicono diverse cose perché Set troverete anche Set, che è il terzo figlio della coppia primordiale e c'è un particolare con la nascita di Set, l'umanità ha cominciato a pregare Yahweh. È scritto. Proprio nel capitolo quarto, dopo la morte di Abele, c'è questo piccolo particolare. Chi conosce e legge quei nomi, ha presente cosa sta dietro a quei nomi. Che vuol dire che la genealogia è una forma riassuntiva orientale di fare storie. Però è una storia che deve essere accompagnata da una tradizione orale. Se si perde la tradizione orale ci resta lo scheletro senza i muscoli. Quello che è successo per diverse di queste genealogie, ma anche per la genealogia del capitolo primo del Vangelo di Matteo e del capitolo terzo del Vangelo di Luca. C'è una genealogia di cui... Sappiamo una serie di nomi, su alcuni sappiamo qualcosa, su altri non sappiamo niente. Persa la tradizione orale della Chiesa nascente, abbiamo perso il valore di questi testi. Potremmo recuperare? Sì, basta aver pazienza, perché il deserto di Giuda, il deserto della Giordania, il deserto egiziano, eruttano continuamente questi papiri, queste memorie dell'antichità che di anno in anno arricchiscono le nostre conoscenze. Bene, Questo, questi primi undici capitoli eh, che noi leggeremo, stranamente non vengono più ripresi nella loro totalità teologica da nessun brano dell'Antico Testamento. È come se l'Antico Testamento quasi ignorasse questo ciclo letterario dei primi undici capitoli. Prende qualche cosa, qualche tema, ma come ciclo eh, omogeneo lo snobba. E anche il Nuovo Testamento, stessa cosa. Prende qualche tema, ma come ciclo non lo conosce, non gli interessa. La Bibbia cosa prende di questi primi undici capitoli? Parlo dell'Antico Testamento in questo caso. Prende il tema della creazione, per esempio. Ci sono alcuni brani nel Libro della Sapienza che adoperano il tema della creazione per dimostrare l'esistenza di Dio. Il Libro della Sapienza dice, applicando il criterio di causa e conseguenza, se la creazione è una conseguenza, ci sarà una causa, che è un creatore. Infatti dice come mai questa gente che scruta il cielo, che, che sa parlare dei vari segni zodiacali, contemplando le bellezze dell'opera, come mai non è capace a risalire all'artefice? Il libro della Sapienza si mette a questa domanda, che sarà poi la posizione ripresa da Paolo nella lettera ai Romani, dove dice Dal che crea dalla creazione si può risalire al creatore. E quindi eh, adoperano il tema della creazione con un valore filosofico dimostrativo dell'esistenza di Dio. Oppure questo tema viene ripreso sotto il profilo, chiamiamolo, esortativo, e io vi ho riportato questo brano perché è meno filosofico e più simpatico, anche se il quadro presentato poi è un po' doloroso perché siamo in piena persecuzione, Antioco IV Epifane sta praticamente massacrando il popolo ebraico, e in uno di questi momenti di persecuzione c'è l'episodio di questa madre che ha sette figli e vengono uccisi tutti e sette da Antioco, poi viene uccisa anche lei. Siamo ormai verso la fine del martirio di questo gruppo familiare e si dice che la madre era soprattutto ammirevole e degna di gloriosa memoria perché vedendo morire sette figli in un sol giorno sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore, esortava ciascuno di essi nella lingua paterna quindi in ebraico, di fronte ad Antioco che invece parlava greco e di ebraico non capiva niente. E perciò faceva trucco questa donna. Esortava ciascuno di essi nella lingua paterna, piena di nobili sentimenti e sostenendo la tenerezza femminile con un coraggio virile. Sentite che questo è un prosodare di tipo greco, non è ebraico questo qui. Infatti, l'originale del secondo libro di Maccabei è in greco. Diceva loro, «Non so come siate apparsi nel mio seno. Non io vi ho dato lo spirito e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il Creatore del mondo, che ha plasmato alla origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo lo spirito e la vita». Abbiamo la confessione di fede sulla vita oltre la morte. Come voi ora, per le sue leggi, non vi curate di voi stessi. Quindi l'onnipotenza di Dio qui viene predicata come capace di far vivere la persona oltre la morte. Antioco, credendosi disprezzato e sospettando che quella voce fosse di scherno, esortava il più giovane che era ancora vivo a, e non solo a parole ma con giuramenti prometteva che l'avrebbe fatto ricco e molto felice se avesse abbandonato gli usi paterni e che l'avrebbe fatto suo amico, e gli avrebbe affidato cariche, ma poiché il giovinetto non badava affatto a queste parole, il re, chiamata la madre, la esortava a farsi consigliera di salvezza per il ragazzo. Dopo che il re la ebbe esortata a lungo, essa accettò di persuadere il figlio. Chinatasi verso di lui, beffandosi del crudele tiranno, disse nella lingua paterna, figlio, abbi pietà di me, che ti ho portato in seno nove mesi e che ti ho allattato per tre anni. È interessante per chi fa la storia della puericultura, Qui agli usi ebrei, allattare un bambino per tre anni, beh, è una grossa impresa. Ti ho allevato, ti ho condotto a questa età e ti ho dato il nutrimento. Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti. Tale è anche l'origine del genere umano. Non temere questo carnefice, ma mostrandoti degno dei tuoi fratelli accetta la morte perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia. Concetto di creazione qui viene espresso in forma greca, perché nel mondo ebraico non esiste il concetto di preesistente o non preesistente, o c'è o non c'è, quando tu nomini una cosa c'è. Ed ecco l'imbarazzo del racconto che noi troveremo la, il prossimo mese. In principio Dio creò il cielo e la terra, la terra era senza forma, senza forma e vuota. Ora voi pensate al mio naso. Non è un granché, ma ha una forma. La terra era senza forma. Avete presente un pallone, un palloncino di quelli che, che salgono? C'è questo velo di gomma che dà forma al palloncino. Può essere tondo, può essere, che so io, un coniglietto, può essere quello che volete. Il testo dice, in principio Dio creò il cielo e la terra. La terra, dovrebbe dire, il testo ebraico non esisteva. Ma quando una cosa viene nominata, vuol dire che esiste. L'ebreo non ha il concetto di non essere, come nel mondo greco. Il mondo greco è capace di lavorare sul non essere a livello eh, filosofico l'ebreo dice no, se io l'ho nominata vuol dire che in qualche maniera c'è e allora per dire che non c'era devono trovare una formula strana la terra non aveva nessuna forma ed era svuotata dentro la terra era informe e vuota cioè la terra non c'era noi avremmo risolto il problema così, loro non potevano, perché non avendo metafisica non erano arrivati alla concezione che esiste il non essere. È una contraddizione logica, ma il mondo greco era riuscito a superare questa realtà del pensiero, il mondo ebraico no. Qui abbiamo dunque la concezione greca della creazione e l'espressione della testimonianza di fede molto importante, dove l'ebreo in qualche maniera ripudia la cultura ebraica, ma non la fede ebraica, e riesprime la fede in un'altra cultura. Cosa che noi cristiani abbiamo cominciato a fare dal Medioevo in qua, perché dal Medioevo in qua, pian piano, abbiamo separato la fede dalla cultura, per cui noi possiamo esprimere la nostra fede in diverse culture. L'Islam questa divisione non l'ha ancora fatta, e quindi identifica la propria fede con la propria cultura, per cui uno non può essere musulmano se non sposa nella cultura araba e uno che è arabo non può non essere musulmano, capite a che punto ci troviamo, è difficile il dialogo fra noi occidentali, dove siamo capaci di avere una cultura occidentale e una pluralità di fedi, con un musulmano che essendo musulmano ha solo in testa la cultura araba, con tutte le sue varianti si capisce. Questa è una difficoltà che noi dovremo pian piano imparare a capire perché la dovremo affrontare se vogliamo dialogare e accogliere nelle nostre terre queste persone. Un altro esempio eh, della Bibbia che prende dai primi undici capitoli è il concetto di peccato. Noi sappiamo che per esempio l'elaborazione più grande che viene fatta su questo tema è è fatta da Paolo nella lettera ai Romani dal capitolo praticamente 3 fino al capitolo 8 della lettera ai Romani questi cinque capitoli che sono forse la parte più possente del pensiero cristiano delle origini Paolo pone Adamo e il nuovo Adamo in parallelo e capisce stranamente la gravità del peccato non partendo dall'antico Adamo. Paolo dice, ciò che è successo è disastroso perché se per redimere ciò che è successo è stato necessario che il nuovo Adamo vivesse l'esperienza che ha vissuto, che disastro è stato quel peccato dell'antico Adamo. Ma è ponendo in parallelo a questi due Adami che Paolo riesce a fare questo discorso. Mentre invece un in qualche cosa di meno meno elaborato, ma di sapido, di interessante, lo troviamo nel libro della Sapienza, siamo alla linea 153, ed è molto simpatico questo. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, altro concetto greco attraverso il quale si esprime la vita oltre la morte. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, lo fece a immagine della propria natura, noi troveremo la prossima volta la dicitura di facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Questa immagine e somiglianza, che è tipico concetto orientale, viene espresso nella cultura greca con il concetto di physis, natura, che è un concetto filosofico. Ora, il ragionamento che fa l'autore della sapienza è questo, ma se noi apparteniamo alla natura di Dio, Dio è immortale, cavolo, anche noi siamo immortali. E allora viene fuori l'espressione, sì, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, noi metteremo fra parentesi perché lo, ha, lo fece a immagine della propria natura. Invece qui, sotto il profilo letterario, l'autore adopera ancora il cosiddetto concetto di paratassi, e non di ipotassi, cioè non di eh, subordinanza. E perciò avete queste affermazioni che vengono messe tutte allo stesso livello. Il secondo versetto parla di questo peccato originale. Se notate, a differenza di quello che dice il Siracide, che qui forse è un po' cattivello, che dice per colpa della donna è entrata la morte nel mondo, Il Libro della Sapienza, molto più signorilmente, dice «Ma la morte è entrata nel mondo per invidio del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono, non gli altri». Interessante questa distinzione. Non è la donna colpevole, ma la radice di questa, di questa realtà così brutta che è la morte la si trova nel diavolo. E chi fa esperienza? Non tutti. Tutti moriamo, ma non tutti facciamo esperienza di morte. Quindi il vivere una cosa non significa appartenere a quella cosa. Tema del peccato fatto in questa maniera è fatto nella parte più tardiva dell'Antico Testamento. Siamo nel III, II e I secolo a.C. Nei secoli precedenti. Neanche non si tocca questo problema perché il peccato non era legato alle origini, ma era legato alla trasgressione dell'alleanza. Quindi a un rapporto giuridico con Dio. Poi, per esempio, viene fuori il tema di Adamo. Viene fuori parecchie volte, ovviamente, qui nel libro di Osea è interessante, io ho preso proprio questi primi due versetti per fare la conversazione di ebraico stamattina ed è la prima volta nella storia del popolo ebraico che si dice che Adamo e Dio avevano fatto un'alleanza e Adamo l'ha violata e passato oltre con indifferenza ma essi, parla degli ebrei come Adamo hanno violato l'alleanza. Ecco dove mi hanno tradito. Galat è una città di malfattori macchiata di sangue. Come banditi in agguato, una ciurma di sacerdoti assale sulla strada di Sichem e commette sceleratezze. Orribili cose ho visto in Betel. Là si è prostituito Efraim e si è contaminato Israele. Anche a te, Giuda, io riservo una mietitura quando ristabilirò il mio popolo». Questi sono grandi santuari dell'epoca della sedentarizzazione, santuari dove invece di fare o di promuovere l'incontro con Dio veniva promosso quello che noi chiamiamo eh, il mercato simoniaco, ma questa è una dicitura cristiana, cioè eh, si mercanteggiava con Dio ma soprattutto si mercanteggiava tra gli uomini. I preti, approfittando di questo bisogno del sacro è insito in tutte le persone, manipolavano la celebrazione ovviamente per propri scopi di lucro. C'è un altro ricorso ad Adamo, in questo caso nel Siracide, ma per parlare di un Adamo che è un po' alla sommità dell'umanità. Dice Sem, che è il figlio buono di Noè, e quello che girandosi di spalle, quando Noè era proprio disteso come un maiale ubriaco, fradicio e nudo, Sem, per rispetto del papà, prende il mantello e senza guardarlo lo copre. E Sem diventa il capostipite dei semiti, di cui il popolo ebraico è un rappresentante. Invece Set sarebbe il figlio di Adamo ed Eva, il terzo, Durante la vita del quale si comincia a pregare Yahweh. E allora eh, il Siracide dice Sem e Set sta andando indietro nel tempo. Sem, figlio di Noè, indietro nel tempo risale alle origini Set, figlio di Adamo ed Eva. Sem e Set furono glorificati fra gli uomini, ma superiore a ogni creatura vivente è Adamo. Qui noi abbiamo la personalizzazione di questa figura biblica, mentre invece noi scopriremo che dietro la parola Adamo c'è sempre il gruppo, non l'individuo. Oppure, e arriviamo adesso alla conclusione, poi la parola passa a voi, i eh, primi undici capitoli vengono ripresi da diversi sapienti, in maniera particolare dal Siracide, per... Eh, presentare queste figure non come interlocutori di Dio o facitori di storia, tipica mentalità ebraica, ma come figure esemplari da imitare, tipica mentalità greca. Nel mondo greco gli eroi sono le persone che vengono presentate alle giovani generazioni perché le giovani generazioni imparino le virtù la virtù di quel tizio, di quell'eroe, di quell'altro eroe, la rete, la virtù, è una cosa importante che va trasmessa esemplarmente. Cioè si prende la persona che è esempio di eroismo e si dice al giovane ecco questo è il vero uomo, il kalos kai agathos, il migliore per quanto riguarda questo aspetto. Nel mondo ebraico questa mentalità non esiste. Esiste invece in questi scritti tardivi quando il mondo ebraico si è confrontato con la civiltà greca. E il Siracide scrive «Enoch piacque al Signore e fu rapito, esempio istruttivo per tutte le generazioni. Noè fu trovato perfetto e giusto, al tempo dell'ira fu riconciliazione, per suo mezzo un resto sopravvisse sulla terra quando avvenne il diluvio». Alleanze eterne furono stabilite con lui perché non fosse distrutto ogni vivente con il diluvio successivo che Dio promette di non mandare mai più. Che cosa abbiamo fatto questa mattina? Siamo partiti da una posizione, chiamiamola ingenua, circa il Pentateuco. Abbiamo scoperto che il Pentateuco invece non è una composizione ingenua, ma è fatta in più tempi, da più persone, con più interessi teologici. Noi riusciamo a riscoprire tutto l'itinerario, o meglio, gran parte di questo itinerario di formazione, da una lettura attenta del testo e dalle sue irregolarità, riusciamo anche in parte a collocare con una discreta precisione la nascita di questi testi, perché una volta collocati nella storia ci diventerà più facile poi capirli e interpretarli. E ciò che ci meraviglia è che il ciclo letterario della preistoria della salvezza non viene mai più ripreso in tutta la Bibbia. In tutta la Bibbia noi troviamo qualche tematica che viene messa in evidenza, ma il cosiddetto ciclo originale non più. Come mai? Perché? Nessuno di noi oggi si sognerebbe di ragionare secondo i criteri, per esempio, di Anassimandro. E chi che l'è? O di Anassimene, e chi che l'è? E nessuno di noi oggi penserebbe di reggere una discussione filosofica secondo il criterio dei sofisti, perché quelli si come il bambino si fa la pipì addosso, quelli si parlavano addosso, dimostrando in cinque minuti tutto il contrario di tutto. Sono sistemi di pensiero che noi non possiamo più accogliere data la loro ingenuità o la loro rozzezza. Oggi, per esempio, o si accetta un indirizzo di tipo metafisico o si accetta un indirizzo di tipo linguistico. Sono le due grandi linee del pensiero attuale. O si fonda tutto sul linguaggio, o si fonda tutto sul recupero, perché in un'epoca recente, che sta alle nostre spalle, la metafisica era stata completamente bandita dal pensiero. Adesso c'è un certo recupero. Mi dicono gli specialisti, perché io non sono filosofo. Avere altri sistemi di pensiero oggi significa non avere più la capacità né di capire la situazione di oggi né di esprimerla. Quindi non è più possibile rifarsi a questi pensatori che io vi ho citato. Più o meno succede la stessa cosa nell'ambito sia dell'esperienza ebraica sia dell'esperienza neotestamentaria. I problemi sono troppo grandi e ciò che c'è in questi primi undici capitoli non risponde più alla necessità di dare spiegazioni de re, di realtà che erano venute a crearsi. Vi faccio un esempio. Voi vi rendete conto che fino al secondo secolo il mondo biblico non conosce la sopravvivenza. Sarà a contatto con il mondo greco che Israele comincerà a riflettere sulla sopravvivenza e dato il concetto antropologico che aveva Israele e cioè che la persona è un'unità assoluta non è divisa in corpo e anima se c'è la sopravvivenza quella sopravvivenza si chiama risurrezione se voi leggete i primi undici capitoli della Genesi queste cose non esistono non sono neanche sospettate non c'è niente il rapporto fede e cultura di cui parlavamo per l'ebreo diventa problema quando, quando ha un impatto con un mondo culturale che non è più semitico, perché fino ad Alessandro Magno gli ebrei hanno incontrato gli egiziani che sono semiti, hanno incontrato gli assiri che sono semiti hanno incontrato i babilonesi che sono semiti e hanno incontrato i persiani che sono diventati semiti. Non hanno mai incontrato gli Ittiti, per esempio, se non per ragioni commerciali, che pur adoperando alcune forme erano però già popoli occidentali non semiti. Roma l'hanno incontrata solo alla fine del secondo secolo, Sparta l'hanno incontrata solo alla fine del secondo secolo avanti Cristo ovviamente quando dunque gli ebrei sono costretti ad aprire gli occhi a vedere che c'è un altro modo di pensare devono rifare tutta una serie di schemi culturali per poter dire se stessi questo è un problema che compare tardi e nei primi undici capitoli queste cose non esistono ognuno oh, è assai diverso Prima di tutto perché ciò che si vede è la violazione, soprattutto, ma a partire da Adamo la violazione. Quindi, diciamo a partire dal gruppo iniziale. La violazione dell'alleanza, dell o comunque la trasgressione, quindi è la storia che comincia là. Prima non possiamo parlare di storia, possiamo parlare. L'Eden esiste, ma esiste come proiezione, cioè come come qualche cosa che doveva essere e quindi possiamo pensare che questo è un desiderio anche dell'uomo di tornare a una situazione identica okay? e quindi di portarlo dopo la vita anziché portarlo prima che non serve a niente, non serve a niente pensare all'Eden prima serve invece a ricostituire l'Eden tramite la progressione e il ritrovamento di Dio però questa, con, questo concetto è giustissimo ma è all'interno di una cultura per esempio nel mondo greco-romano questo concetto non è esprimibile così perché nel mondo greco-romano ciò che noi chiamiamo morale non era legato alla fede greci e romani hanno paura di trasgredire il rapporto rituale con gli dèi. Ma per quanto riguarda le piccole nefandezze quotidiane, non sono gli dèi a gestire la morale, ma è quello che noi chiamiamo la scuola filosofica, per cui io potevo avere riportando la situazione all'epoca del Siracide, della Sapienza, oppure del Cristianesimo Nascente, io potevo avere un greco che andava al Tempio di Atena a fare il sacrificio, a fare l'offerta, e un altro greco, però il greco A, l'Ateniese A, aveva per esempio come pensiero etico il pensiero ipotesi picureo. Il fedele greco B, l'atenese B, pagano come il primo, aveva come punto di riferimento etico il cosiddetto pensiero cinico. Tutti e due dovevano adempiere in maniera rituale perfetta l'offerta, se no avrebbero anche lì fatto un peccato contro gli dei. Ma era un peccato rituale. Allora, non bisogna disobbedire all'oracolo, e Ifigenia deve essere uccisa. Ma questo è un peccato rituale. Se Agamemnon non avesse ucciso i avrebbe fatto un peccato rituale, che è un peccato contro gli dèi. Ma se avesse imbrogliato, come poi lo ha fatto Achille, gli dèi non c'entrano mica. Eppure noi diciamo, no, tutti e due appartengono a queste azioni al campo morale. Il greco non aveva questa distinzione. Siamo in ambito semitico, dove c'è il campo morale legato alla fede e non a un pensiero filosofico autonomo. E questa è una struttura culturale che fa cambiare tante cose. Perché nel momento in cui io imbroglio uno, io sto facendo un insulto a Dio perché sto rompendo l'alleanza con Lui. Nel momento io da pagano che imbroglio uno dico fesso tu, io con gli dei non ho niente di aperto perché tra l'altro ho Mercurio che fa il mio protettore. Protettore infatti è eh, Mercurio, infatti era il protettore dei ladri e non so perché dei commercianti. Perciò quello che dici tu è perfetto all'interno della mentalità culturale ebraica semitica. Ma la tragedia dell'ebraismo, la grandezza dell'ebraismo è stata proprio lì quando con l'impatto con un'altra cultura ha saputo ridire se stesso in una cultura diversa dalla propria. Ripeto, guardate che a noi sono corsi circa 1400 anni per fare questo. San Tommaso d'Aquino ha cominciato nel 1200 pescando una struttura di pensiero pagano greca, Aristotele, e ha riespresso la fede cristiana non più in parametri semitici, ma in parametri pagano-greci. Fatto sta che le opere di Tommaso all'inizio erano state viste con sospetto e addirittura sconsigliate da leggersi. Il primo grande sforzo di transculturazione è stato quello lì. Un altro grande sforzo di transculturazione è stato ciò che ha fatto un nostro conterraneo, il cardinale Costantini, in Cina. Naturalmente il Vaticano, che arriva sempre dopo, lo ha bocciato solennemente. E solo adesso stanno riprendendo gli scritti di Costantini per ripensare a una teologia cinese, a una liturgia cinese, a una morale cinese perché loro hanno parametri completamente diversi dei nostri. Noi in Occidente, nonostante Ops, che dice Oc post Oc, non Oc propter Oc, cioè Ops distrugge il principio di causa e conseguenza ponendo la conseguenzialità temporale e basta. Parte Ops che, ripeto, non ha fatto testo perché noi diciamo se io ti do un pugno tu mi denunci e io vado in galera. Quindi io sono stato la causa di questo male che mi arriva addosso. Noi in Occidente continuiamo a ragionare secondo il principio di causa e conseguenza con il cinese. Non ce la fate. Non ce la fate. Perché il mondo cinese ragiona per paralleli, più o meno come il mondo semita. Micro e macro. Se io faccio il male, ciò che noi occidentali chiamiamo il male, l'orientale dice dimostrami che lo è e tu gli fai tutto un discorso di causa e conseguenza. Lui non lo capisce perché dice se fosse male ciò che io faccio non lo dovrei trovare nel macrocosmo. Ma se io vedo che il leone mangia che so io il cerbiatto, perché io che sono più forte non posso schiavizzare te? Ciò che avviene nel macrocosmo può avvenire nel micro. Tu ragiona con uno così. Poi noi andiamo a dirgli, ma noi seguiamo le cosiddette grandi leggi di natura, perché ciò che non è scritto nella Bibbia è scritto nella Bibbia creata, perché la creazione è una Bibbia. Allora noi ci appelliamo alle grandi leggi di natura. L'omosessualità non è fertile. Allora la coppia, che per natura sua è fertile, Dio li benedisse, siate fecondi e moltiplicati, vi si dice, beh, non è una vera coppia. Noi ragioniamo così. Cinese dice, aspetta, nel macrocosmo esiste l'omosessualità, sì, allora perché nel microcosmo no? Noi diciamo, in nome della legge di natura, la coppia omosessuale non può esistere, e lui dice, no, no, proprio in nome della legge di natura. L'omosessualità può esistere. Allora vuol dire che noi stiamo sbagliando cultura. Cioè, noi stiamo ragionando con il sistema decimale a livello matematico. Loro, invece, stanno ragionando con il sistema sessagesimale. Per cui, per loro, uno e mezzo si scrive 1,30. Noi, per dire uno e mezzo, scriviamo 1,50. Perché adoperiamo due sistemi di pensiero. Non ci troveremo mai. Non so se ho reso l'idea. Sono difficili queste robe qua, spero di no, eh? Noi cristiani siamo diventati sterili perché non abbia, abbiamo semplicemente messo a dormire la ragione. Il sonno della ragione genera mostri. E allora è giusto che noi riprendiamo proprio come popolo di Dio, non come classe dirigente. Come popolo di Dio dobbiamo tornare a far macinare la capoccia. E non dobbiamo aver paura, perché i Vescovi non sono migliori di noi. Hanno una grazia dello Spirito che è più grande della nostra, perché il loro carisma è quello di avere l'autorità nella Chiesa. Ma bisogna aiutarli. Bisogna aiutarli, perché lo Spirito Santo non si è imbottigliato nella testa di un vescovo. Lo Spirito Santo è donato a tutti. Amen, amen. Sono le undici, noi chiudiamo qui questa nostra conversazione, aspettiamo due o tre minuti e poi cominciamo a cincischiare qualche cosa di, di greco-lennistico.